vediamo un piccolo esempio di rigging speriamo veloce per vedere come con il blender 2.66a quindi vedete che 2.66a aprile 2013 possiamo fare un rigging adeguato o comunque elementare o iniziale quindi fare un piccolo esempio di abito primissima cosa da fare è di procurarci e quindi di aprire l'avatar workbench 265.blend che vedete l'avatar in questione è, for è formato da un corpo femminile ho fatto anche un piccolo video dove si poteva far vedere come importare un corpo maschile su cui costruire ma eh, tenete conto che qui volendo si può attivare vedete sul layer 3 abbiamo anche il corpo maschile quindi eh, questa è una piccola novità di avatar workbench l'avatar workbench, per chi non lo sapesse, lo si può ehm, scaricare da blog macchinimatrix.org, avatar workbench, e qui abbiamo le varie versioni di cui l'ultima è appunto la 265 che contiene il default mail che abbiamo appena intravisto ora, ehm, facciamo un piccolo ripilogo di come fare un, un abito. Insomma, supponiamo di fare un piccolo, diciamo gonnellino. Allora, per fare il piccolo gonnellino, andiamo 3, 5, 5 e costruiamo un Shift A. Ci costruiamo un cilindro che è S restringiamo fino a diventare più o meno della misura del gonnellino. Ok, lo tiriamo su. Ecco, supponiamo che, che queste siano le misure che ci interessano. Mm? Allora, ricordiamoci: no, possiamo anche tenerlo così per un momento. Ma possiamo uh, usare la solita tecnica di shrink wrap. Quindi, andando in edit mode, ricordiamoci, perché nel mio primo precedente video non ricordavo, di usare anche la selezione dei vertici nascosti A, B e poi selezioniamo no, noi possiamo anche tenerlo più o meno così solo che facciamo CTRL R aumentiamo un po' di vertici ok? perché quello che vogliamo fare è di introdurre lo shrink wrap ah, lo shrink wrap torniamo in object mode lo dobbiamo farlo tendenzialmente su tutto l'avatar quindi conviene magari selezionare la parte di sotto e poi con shift anche la parte di sopra ctrl j in modo tale di avere un unico upper body mesh unificato che ci può aiutare per ah qui tra l'altro facciamo una cosa dobbiamo allargarlo leggermente quindi questo facciamo s shift z allarghiamolo leggermente in modo tale che sia tutto fuori dall'avatar perché adesso andremo con 3 qui davanti andremo ad aggiungere un modificatore shrink wrap in cui diciamo che il target qui andiamo in fondo ricordiamoci dovete fare attenzione che andiamo sull'ultima scelta e poi usiamo la rotellina e andiamo sull'upper body mesh Ok, vedete che lui praticamente adegua il cilindro in modo tale che sia aderente però noi magari lo facciamo un pochino meno aderente ecco, in modo tale che sporga un pochino eccolo. Mm? così diventa già più simile mm? poi magari andiamo a tab e lo facciamo smooth Ok, poi per capirci anche qualcosina, andiamo a mettergli un materiale giusto per vederlo. Di un colore gli facciamo lo facciamo verde, ok, e poi se ci va bene quindi magari possiamo fare un F12, no, F12 non ce lo fa vedere. Ma andiamo in object mode, ok, diamo un'occhiata e vediamo che è abbastanza buono no? insomma quindi se siamo soddisfatti di com'è possiamo applicare il modificatore quindi per applicare il modificatore andiamo sempre in object mode andiamo nel modificatore e facciamo un bellissimo apply ok e quindi abbiamo questo gonellino che vedete essere composto da 320 vertici mm? e quindi fatto questo, al limite lo si può correggere e si può allineare, vedete qui ci sono le imperfezioni ma non è questo il punto quello che volevo farvi vedere adesso è come eh, imparentare questo gonnellino al, al mio scheletro quindi cosa facciamo? andiamo in Object Mode abbiamo selezionato lui e poi facciamo Shift tasto destro vedete abbiamo selezionato due cose contemporaneamente quindi prima il gonnellino e poi l'armatura facciamo CTRL P e gli possiamo mettere eh, armature deform with empty groups va benissimo mm. empty groups vuol dire che lui se andiamo a vedere sul uh, dunque dobbiamo riselezionare solo il gonnellino vedete che adesso c'è l'armatura se andiamo sui vertici vedete che ci sono tutte, tutte le ossa e le ossa, a quel punto lì possiamo anche vedere il peso, il paint vedete che selezionando le singole ossa rimane tutto blu, rigorosamente dovrebbe rimanere ovviamente rimane blu per queste ossa che sono quelle alte ma se prendiamo le hip, ad esempio questa ecco questa, vedete che rimane ancora blu qui dovremmo colorare, però approfittiamo del fatto che in realtà eh, una coloritura esiste già nell'avatar di base quindi dobbiamo semplicemente copiare eh, quindi prendere come base l'avatar di base e poi ricopiarlo su questo nostro gonellino quindi andiamo in object mode selezioniamo l'avatar di base poi shift per secondo e ultimo il gonnellino, e poi andiamo in weight paint allora essendo andati in weight paint vedete che compaiono weight tools queste sono un po' di novità e noi però selezioniamo il transfer weights che questa è la famosa funzione che prima non c'era quindi selezioniamo transfer weights vedete che ha trasferito i pesi accertiamoci che trasferisca tutti i gruppi che lo faccia con metodo nearest face se non sono altre cose, comunque prendiamo il default per, per iniziare e per vedere come l'ha fatto, vedete che adesso qui abbiamo il hip right che influenza tutta questa parte qua. Mm? Quindi eventualmente vedete che qua mancherebbe da uh, dovrebbe influenzare anche un pezzettino di quest'altro gonellino, quindi dovremmo in teoria, eh, perché mo, se poi questo, questa coscia si alza, dovrà alzare un pochino anche di, di, da destra. Quindi come facciamo per farlo? Semplicemente lo dipingiamo, vedete? Quindi diciamo dipingiamo con pennello. Ok, e quindi muove un po' anche anche dell'altra parte. Ok. In realtà poi tutto questo dovrebbe essere. E vedete che quando si alza muove anche questo pezzo qua di sinistra. E però anche qua dovremmo dirgli di agire anche su questo quindi facciamo un po' rosso anche questo in modo tale che agisce anche su questa parte del gonellino okay? adesso vi faccio vedere solo un lavoro praticamente di weight painting elementare che facciamo soltanto su questa gamba per vedere se eh, questo weight paint che adesso abbiamo preso originario da quello provete che ce ne sono anche altri, no? quindi abbiamo questo è il hip right ma ci sarà anche il hip left vedete? e anche qua bisognerà fare lo stesso mestiere di espanderlo Le ho preso quelli dell'altro vedete che lui in realtà ha preso quelli della nearest face per quando il mio costumino era vicino però le parti un po' più lontane vedete che non è riuscito a copiarle quindi eventualmente ci poteva usare un altro metodo però diciamo adesso la cosa che ci interessa è di andare in object mode e selezioniamo invece lo scheletro perché vogliamo vedere la modalità di posa quindi essendo lo scheletro che è stato imparentato possiamo fare pose mode selezioniamo l'osso questo prendiamo la modalità questa qui vedete di rotazione e proviamo a ruotare vedete e vedete che alzando questo si ottiene questo mestiere adesso ehm, in teoria dovreste provare questa cosa verificando che almeno per spostamenti normali non succedano eh, cose strane insomma sull'aspetto però vedete che nel momento in cui tra l'altro se vedete come in questo caso che ehm, si muove troppo si può andare in um, Object Mode, selezionare il mio gonnellino, questo Andare in Edit Mode del gonnellino eh, Che però probabilmente ci deve essere anche un modo per vedere Ecco, vedete, cliccando qua si può vedere il gonnellino che si muove e quindi qui a questo punto si possono fare anche dei mestieri di aggiustamento quindi per esempio si va con l'enable si selezionano per esempio adesso so, ho attivato anche il uh, proportional editing seleziono un punto che è questo um, uso la freccina perché voglio ad esempio ecco vedete spostare un pochino il punto in modo tale da in questo modo praticamente mi studio le posizioni estreme e aggiusto i vari punti in modo tale da cercare se possibile di ah qui adesso, ah si sì, perché sta spostando troppo proporzionale, quindi faccio comunque praticamente l'idea è quella che cerco di lavorare in modo tale da produrre eh... cioè praticamente devo spostare, taroccare sta cosa in modo tale da evitare di avere questi difetti. Adesso, se non è che sia molto bravo mi aspetto che voi siate più bravi di me a riuscire a taroccare questo oggetto mm? comunque il discorso è appunto quello di provare ad esempio con questo qua alzato poi magari lo riportate ehm, quindi tornate nel pose mode quindi object mode tornate in selezione dello scheletro eccolo qua tornate in, nella selezione del in object mode, andate in pose mode e qui potete selezionare questa cosa qua e poi nella posa potete fare tutte le varie cose tra cui anche eh, dunque dovrebbe esserci anche la possibilità di resettare clear transformation okay, che rimette nella posizione originale Così vedete un po' se va bene, in questo caso vedete che è un po' quella è la posizione di riposo che si è rovinata, però adesso non andiamo nel dettaglio. Bo, a questo punto l'unica cosa da fare è poi di selezionare, nel momento in cui siamo, abbiamo fatto il weight painting delle ossa, in questo caso le ossa coinvolte sono poi fondamentalmente una, questa qui la coscia a sinistra e la coscia a destra e poco più perché volendo, ecco, potrebbe esserci da studiare come si muove rispetto a questo osso. Vedete che dovete studiare se funziona bene anche questa rotazione. A quanto pare c'è anche la rotazione di questo osso qua Ah no, questo qui è proprio quello che, ehm, che gira l'avatar, la spina dorsale. Quindi fondamentalmente questo osso qua, che però può anche okay, girarsi a sinistra e a destra. Quindi dovete studiare il modo in cui si evolve, praticamente secondo, secondo questi movimenti. Okay? Le altre ossa, quindi qua sono 1, 2, 3 ossa e ovviamente anche di queste ossa dovete studiare i movimenti eh, tipo questo vedete qui dovete adattare quindi il lavoro in questo caso è per ogni ossa provare tutte le tre rotazioni possibili tra quelle pos umane insomma quando avete finito tornate con il clear transform all ok e a questo punto andate in object mode seleziona... quindi non sono riuscito a cancellarlo tutto le modifiche di movimento facciamo un pause mode, pause ah ma perché adesso uh, devo, devo, per fare il clear forse devo fare Ah, sì. devo fare la clear forse del singolo osso quindi faccio pause clear transform all, ecco mm. qui devo farlo sugli ossi che ho modificato ripeto, andiamo in object mode riselezioniamo semplicemente il gonnellino. facciamo file export collada dunque, eventualmente apply modifier e selection only e esportiamo con un nome diverso il gonnellino quindi chiamiamolo gonnellino.dai sotto magari lo mettiamo sotto c non ce l'ha fatta quindi facciamo di nuovo l'export sotto c Punto, dai o io riesco a scrivere dentro sotto c perché sono administrator a quel punto lì potete andare nel vostro ehm, nella beta grid quindi per dire se volete solo verificare che il gonnellino sia stato rigato correttamente entrate in Firestorm ad esempio vi connettete nella beta grid con i soliti sui tempi Eccoci e a questo punto facciamo: Build upload Mesh Model, andiamo sotto C e qui carichiamo il gonnellino che ho appena fatto, il gonnellino, appena fatto, ah dunque qua non lo carica ah no sta, cercando, sta caricandoselo eccolo ah, ah no ho sbagliato perché vedete che ha caricato della roba che non me ne frega niente questo può capitare quindi il gonnellino non l'ha caricato però ha caricato troppa roba vedete 15 niente abbiamo sbagliato torniamo il nostro blender siamo in object mode abbiamo selezionato il gonnellino ma evidentemente collada selection only Vabbè, apply Modifier chissà perché aveva selezionato non c'era questa selezione quindi torniamo in c e lo rimettiamo sotto gonnellino a questo punto riproviamo a fare il tentativo di upload gonnellino ecco vedete che a questo punto è venuto un pochino più ah qui c'era qualcosina in mezzo che probabilmente si può togliere ma comunque bene o male questo è il gonnellino ora vedete che c'è skin weights se sì, faccio skin weights e joints vabbè qui mi ha fatto vedere che esistono gli skin weights e i joints Okay, allora un paio di errata corrige quindi, qua vedete che ho dovuto rifare un attimo la cosa. In cui ho eh, rimosso la faccia di sopra e di sotto, poi ho fatto un extrude e poi per semplicità appunto gli avevo nascosto l'upper body e poi durante la fase di export ho fatto export collana e mi sono accertato di usare l'operator preset di rigged che includeva anche l'armatura in questo modo quello che riesco a tirare su è molto più significativo nel senso che facendo con upload mesh model con nellino ecco il gonnellino è che appare già subito senza problemi e skin weights e joints vedete me li fa vedere e quindi è abbastanza fatto bene ricordatevi quando lo caricate di accertarvi di avere l'opzione include skin weights e include joint position in modo tale che quando poi viene caricato Qua, abbia tutti il rigging apposito a questo punto facendo doppio clic su questo vedete che mi viene indossato e quando si muove vedete che fa il rigging e vedete che questo rigging ha eventualmente gli stessi difetti che abbiamo visto nel weight painting quindi qui l'operazione fondamentale è proprio quella di riuscire a fare il weight painting fatto a modino e direi che in questo modo abbiamo esaurito diciamo il, il rigging così come appare ad aprile 2013 buonasera arrivederci la prossima volta